Grazie ha chiesto di parlare il deputato Sibilia, ne ha facoltà. Eh, grazie Presidente, eh, governo, colleghi. Il terzo punto di cui si andrà a discutere al Consiglio europeo di domani sarà l'UEM, l'Unione Economica e Monetaria, che passa per i provvedimenti in materia di fiscalità eh, dei quali lei faceva accenno. Un argomento importante diremmo, importantissimo. Peccato che nessun cittadino italiano, e siamo pronti a scommettere neanche europeo, sappia niente al riguardo. Allora proviamo a spiegarlo noi cosa ha in mente sul serio il Consiglio europeo con l'istituzione dell'UEM. Gli obiettivi sono tre. Spezzare il nesso tra banche e Stati. Promuovere un quadro finanziario integrato attivare una politica di assorbimento degli shock economici a livello centrale, centralizzando i poteri di controllo attraverso il MES, Meccanismo Economico di Europeo di Stabilità. Eh, questo è quanto riportato nel documento di sintesi dell'incontro del 5 dicembre 2012. Ora, non polemizziamo sul fatto che queste siano o meno le priorità dei cittadini europei, però analizziamo il primo punto. Spezzare il nesso tra banche e stati. Ebbene, signor Letta, mi spiega qual è il nesso tra banche e Stati oggi. Mi spiega qual è questo nesso se la Banca Centrale Europea è di fatto di proprietà delle banche centrali nazionali. Diremmo benissimo se le banche centrali nazionali fossero di proprietà dei cittadini, dello Stato. Peccato però che le banche centrali nazionali siano di fatto, e ci tengo a precisare di fatto, banche di proprietà di istituti di credito privati. L'esempio è la Banca d'Italia, che non è di proprietà dei cittadini italiani, come il nome potrebbe lasciar pensare, ma bensì di proprietà di Intesa San Paolo, Monte dei Paschi di Siena, Unicredit, Assicurazioni Generali, tutte S.P.A. e tutte trasparentemente elencate sul sito della Banca d'Italia attraverso questo documento. Quindi è come dire che dei soggetti privati siano proprietari della nostra moneta e ce la prestino?